Buongiorno, come state? Questo è il nostro solito post, no? Che ci raccontiamo un po' quello che abbiamo fatto questa mattina, in questo martedì. Beh, intanto siete stati tantissimi, ma veramente tantissimi quest'oggi. Questo vi fa piacere perché abbiamo avuto modo eh, di chiacchierare su tantissime cose. Abbiamo avuto modo anche di ascoltare dei brani che mi avete richiesto. Insomma, me ne avete chiesti tantissimo. Siamo andati ad ascoltare, ad esempio, una canzone che io non conoscevo e me la sono anche insomma scritta che era I mulini, ehm, i mulini dei ricordi di Chiara Civello che in realtà andando a cercare insomma era una canzone che era stata già interpretata di, da Enzo Iannacci quindi una cover ma molto bella anche la versione di Chiara Civello poi ci siamo ascoltati una ballad che per me è fondamentale almeno per quanto riguarda il gruppo degli Europe che era Carrie eh, che era stata richiesta invece da Lorenzo eh, e poi se andiamo a, a scoprire insomma le altre canzoni beh Afonso Ehm, ci ha portato indietro negli anni, soprattutto nei, in quegli album, eh, diciamo così, da Salizzi, di queste strane natalizie che in questo caso erano stato un flop. L'uscita quella di Phil Spector, ehm, e che poi in realtà, insomma, con le varie ristampe hanno ottenuto un grande successo. E ancora oggi ci sono delle canzoni che ricordiamo benissimo. Quindi, insomma, grazie anche a Fonso che eh, mi ha fatto riscoprire questa, queste canzoni. Ma eh, in qualche modo anche la storia di Phil Spector e poi lui stesso che ha detto che in realtà adesso è eh, insomma, dentro per omicidio e in carcere, ma eh, sì, ha avuto successo. In seguito poi con questo lavoro natalizio. Una degli album dicevamo che possono essere messi eh, sotto, sotto l'albero e perché no insieme ai libri, perché io vi ricordo sempre che insomma eh, mi piacerebbe sempre che eh, ci fosse un libro ma anche un disco sotto eh, l'albero di Natale nei nostri, diciamo così, regali. Ma poi abbiamo parlato appunto del tempo, abbiamo parlato eh, di quelle che sono le vostre tradizioni natalizie, eh, abbiamo parlato. O meglio mi è stato chiesto anche perché eh, su Patreon io avessi scelto ad esempio la figura del, del cuculo e eh, beh perché eh, io il cuculo eh, lo adoro ma adoro anche il bradipo per me il bradipo scusatemi ma è, è, è l'immagine più bella che io possa avere tant'è che a Berlino tra l'altro allo zoo mi ero comprata un pupazzo di bradipo morbidoso sì perché mi piace e, e poi che cosa abbiamo raccontato? Mi sono segnata anche un po' di eh, promemoria. Ah beh sì, poi anche eh, Urbano eh, che invece ci aveva richiesto la canzone classica eh, di Mariah Carey. Eh la classica strana natalizia che anche in questo caso è eh, sì non può mai mancare ehm, e quindi insomma abbiamo fatto un po un viaggio in quelle che sono state le canzoni ma anche eh, quelle che sono state le tradizioni a proposito di viaggi uh lo prendo qua, io invece vi ho portato in viaggio con me, con questo album di Jane Taylor con la canzone Country Road, che non è da confondere con quella di John Denver, perché per me eh, questa canzone, insomma, mi, mi riporta in viaggio e soprattutto mi fa ricordare un po' quelle che sono state, diciamo così, gli appuntamenti con le feste natalizie. Eh, perché, come dicevo, insomma, ognuno di noi alla fine ha la sua canzone... <coughs> M ho parlato tantissimo questa mattina ma sono contenta mi avete chiesto anche della collana che non so eh, che pietra dura sia, ma vi, vi assicuro che è vera, mi è stata regalata. E insomma spero che Lorenzo eh, faccia sicuramente fare una bella figura a regalare una collana fatta di pietra dura perché è sempre un piacere riceverle. Mm. Ehm, che dire, beh, eh, come sempre aspetto le vostre cartoline, le vostre fotografie, dei luoghi dove siete, dove abitate, anche in questo caso eh, natalizie, perché io sono curiosa di scoprire dove, dove Abitate, e quindi potete mandarmele come sempre a iamacalibri.it oppure seguirmi su Patreon, la simona non solo radio è qui ogni giorno, insomma, mettiamo qualcosa, racconto qualcosa di me, qualcosa in più, altrimenti ci vediamo martedì prossimo, come sempre qui alle 9.15, in tantissimi camoroggi ancora di più puntuali per farci anche gli auguri di buone feste. Un bacio, un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao!